Ciao ragazzi e benvenuti su questo video. Oggi video esperimento sociale con la mia amica Ericottero. Pesce carne. Andremo ad analizzare tutte le ricerche che sono state fatte su Google. Le parole più ricercate se voi scrivete Giappone, i giapponesi e le giapponesi. Buona visione, lasciate un mi piace e partiamo subito. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Oggi sono con... Eriko Un nuovo video di cultura giapponese Hai. Questo è un video importante Non è sponsorizzato da Google Ma abbiamo cercato le parole che gli italiani cercano di più Su Google Quando scrivono le parole come Giappone, le giapponesi, i giapponesi Lo fa spesso fanpage questo Sì, ho visto qualcosa <ride> I giapponesi si riesce a vedere? Sì, ma questo devo pensare dal punto di vista italiani. Sono giapponese. No, ma non è che devi indovinare. Leggi e poi commenti. Ah, ok. Leggo. Sì. Enrico, intratteni. Eh, eh, eh. Okay. un latte. I giapponesi festeggiano il Natale. Eh. Però non è come religiose, è più business. Fanno scambi di regali Quindi, e. Soldi. Soldi, soldi i giapponesi sono alti. No, a casa è alto, a caso è più alto di me: 1,83 m. Mediamente non sono alti Però la nuova generazione. Non sono bassi, stanno diventando più alti. Ci sono quelli alti e ci sono quelli bassi. Per esempio, a casa mangiano sushi? Mangiano sushi, certo che mangiamo, però, non tutti i giorni tipo una volta ogni due mesi così poco? <ride> io sì io una volta ogni due settimane Ah lei, no? no sì sì no, io mangio di più pizza perché... oppure quando fai il chi così quando ti uh, sposti in una nuova casa magari ti portano so, su a bene. mangiare per festeggiare sono ricchi dipende beh però il salario medio è più alto dell'italiano mm, però, però che sì le spese uno dei motivi per cui non c'è crescita demografica in Giappone è proprio perché alcuni giapponesi non hanno abbastanza soldi per mantenere una famiglia mm. perché se la tua moglie non lavora tu c'hai un figlio, comunque è molto costoso sì, sì. costoso? costoso! <ride> <ride> sai, sì, ultimamente mi fa sempre questa imitazione di Harry Potter. i giapponesi cosa mangiano? un po' di tutto, anche piatti italiani, indiani, pesce, carne i giapponesi e la pulizia! Questo non capisco, i giapponesi e la pulizia Eh sai, forse è perché il giappone comunque ha questa immagine di paese molto pulito Pulito? <ride> no. Il pubblico si sì, ma in casa no Eh, no, le case sono sporche, mm. davvero Eh, sono tutte disordinate di solito Davvero? Non hai mai visto casa di un giapponese tutto disordinato? I miei amici hanno casa molto in ordine <ride> Bene, quindi la casa di Eriko è un cesso i giapponesi sono felici? Eriko, tu sei felice? Io sì, io sì, ma spesso sono giapponesi felici perché soffrono <ride> Lavorano tanto, allora lui dice che io mi sto impegnando, allora sono felice Manzo, sono, sono soddisfatti Sono soddisfatti Aspetta, ho una cosa da dire qua, portiamo un po' di cultura che comunque Sai parole come l'amore, la libertà e così sono arrivate tutte dall'occidente in Giappone Mm. nell'epoca Meiji non e prima per esempio c'era una parola riferiva all'AI, quindi all'amore, però è ritenuta come un dovere. Mm. Mentre gli italiani lo vedono più, gli occidentali in generale, come un diritto, no? Anche questa mentalità comunque del dovere, anche l'amore, che in Giappone per poter apprezzare le cose belle devi lavorare mm -hmm. sodo. Quindi diciamo che Super. sono felici però è una felicità dovuta al duro lavoro, so, so, so, molto so, so, so. spesso. A parte Eriko che invece non fa mai niente. <ride> Io sono pigra. I giapponesi sono strani. Sì. Anch'io sono strana. Davvero, per esempio? Non so, quelli che non so. non so. Cioè. boh! Puliti? o oh, sono. Andata. Fanno offro tutti i giorni. Sì. Fanno il bagno tutti i giorni i giapponesi. Quindi direi di sì. I giapponesi sono intelligenti. Eh, dipende. Dipende. <ride> Buddhisti. Non tutti, ma la maggior parte dei giapponesi, sì. O buddisti o shintoisti? Shintoismo mm. è la religione autotona del Giappone. I giapponesi sono belli. Sono belli forse per voi, ma per i giapponesi non siamo belli. No? <ride> Io direi: gli occidentali sono belli, mm. gli asiatici no. Ah no? <ride> no. E lì qua è bella. Arrivato. Anche a caso è bella. Mm. Giappone che? Ore sono? In Giappone che? Cherry blossom? <ride> Sakura Cherry Blossom che stagione è? Beh, più o meno uguale, no? Quattro stagioni. Uguale a noi. Giappone, che periodo andrà o. Secondo me aprile, aprile? o settembre-ottobre. Si. Sì. Se andate in primavera potete vedere il Sakura, se avete la fortuna di beccare quella settimana. Bello. E se andate l'autunno potete vedere il Ecco, Coyo. Brava. E <ride> Testo, E sto vedendo. Ok. E dovete sapere che Erico del Giappone non sa niente. Andiamo avanti. Hai. Giappone, che delusione. Che meraviglia. Cosa vedere? Cosa vedere? Beh. Eh, templi, castelli, <ride> santuari, shopping. shopping. Giappone non ha esercito. No. Vero, da quando, dopo la seconda guerra mondiale e l'occupazione americana hanno... Quando è che è iniziata l'occupazione americana in Giappone? Io non so 45 ah, Mi raccomando 45 E' finita nel? Shiran. ok! <laughs> in Giappone non esistono le vie Funzionano in modo diverso. È molto complicato. Io preferisco le vie. In Italia è più facile Dai. trovare un indirizzo con numero. Cioè, basta trovare via e numero a semplice. Eh, vero. Mentre in Giappone nan tipo un tutto a quadrati. Tipo, c'è il tipo quadrato più grande. Poi quello più piccolo. Poi sì, quello più piccolo e infatti, poi... in Giappone cosa non fare? Beh, ragazzi, ho fatto il video. Se volete vedervi il video, andate qui. In Giappone non si fuma. Non si fuma per strada. Per strada. Però ci sono ancora dei locali che ti permettono di fumare. Giappone cartina, cos'è cartina? Eh, mappa, ok Giappone orario Ok Giappone abitanti Quanti? 1億, no, no, 130 milioni Fa pa parte della NATO? Fa parte? No Fa <ride> parte dell'Europa? Magari sì, forse adesso No, no Giappone fa rima con Rima te nani? Mela Prima te ne gioco, mocco, misci uguale. Giappone con un mattone. Il Giappone è. In Europa Il Giappone no. è costoso, sì. Abbastanza. Più grande dell'Italia, si sì. Oriente e Occidente. Oriente estremo <ride> Oriente No. Da vedere. Si sì. una repubblica. Cos'è, Eriko? È una Repubblica giapponese? Giappone? Non è Kyōwoku, è Si I giapponesi non reggono l'alcol È vero? So, Votashimo Dicono mai di no Ah anche Non dicono ti amo Non pronunciano la L Non pronunciano la L Quelli sono i cinesi, no scherzo Non sudano, oh io non sudo Neanche io sudo, non pronunciano la R Non hanno la barba, oh Fuketsu perché se non è medito, spesso il lavoro non ti permette sì. di... Lasciare. e comunque non cresce la barba come a noi cresce in modo un oh, po' certo. diverso secondo me non sanno inglese, non bevono latte e io bevo latte e adesso facciamo le ragazze giapponesi, scopriamo che cosa succede le donne giapponesi non... Invecchiano Non è vero, invecchiano Però di colpo Sanju e Gostai vadekirei dede sono sanju e rucconi da trapam Tascari Perché le giapponesi non hanno la cellulite? C'è la cellulite? Si? Si si se faccio così Ma tu non hai la cellulite <ride> Le giapponesi non hanno rughe Si si rughe rughe Dove? C'è? I giapponesi mangiano Sushi Si Con le bacchette si, si. Il pane, sì? sì. Il sushi, sì. gli insetti, mm. alcune zone, sì Il formaggio? Solo sushi, no? Solo sushi, no? A terra Kotatsu? Le ciliegie Le ciliegie Le Ciliegie Le ragazze giapponesi Carattere. Antipatiche Forti Le giapponesi sono? Facili Sì, secondo me sì Facciamo adesso quello su ericottero che è elicottero? Vabbè vediamo, vediamo cosa cercano la gente Eta, ma va? Lo sapevo, youtube Sì, ha un canale oh, Perché no, ha fatto no. la ricetta degli onigiri Instagram, e anche Rame. Ram, ha fatto anche il Sì, sì. solo dove Dove vive? Dove vive? Non te lo dico Non te lo dico <ride> <Padova>. <ride> Vuoi fare anche il mio? Già che ci sei Dov'è che è il mio? Il mio forse è eh, Dov'è? Sebastiano Serafini in Giappone! Instagram! Fire! Oh. È la canzone, sì. Oh oh oh oh oh oh oh oh すぐ, Miracle, altra mm. canzone. Oh. Ciao, tu ce l'hai Wife. Wife? E che wife lo so? A caso A caso Eh sì oh. Ti sei divertita? Me già hai Sì la verità è che stiamo per prendere il treno adesso Perché stiamo per andare a Bergamo Quindi speriamo che questo video vi abbia entusiasmati <ride> Che vi siate divertiti Divertiti <ride> Che dire Noi ci vediamo al prossimo video Mi raccomando passate anche dal canale di Enrico Per vedere il video che uscirà sul suo canale questa domenica hai. Un abbraccione da Seba e alla prossima Matare. Ciao, Ciao. Spero che questo video vi abbia fatto sorridere. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti e se non l'avete già fatto lasciate un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima settimana. Adesso pubblicherò, cercherò almeno di pubblicare video due volte a settimana, il martedì e il venerdì a 1.45. Quindi segnatevi questi orari e cercherò di uploadare molto spesso. Tra l'altro anche il mio amico a caso si è fatto un canale. Se non lo seguite andatevi ad iscrivere anche sul suo canale, ve lo lascio qui. Noi ci vediamo al prossimo video, un salutone da Seba, ciao!